Uomini e donne news, Gianluca Tornese nuovo corteggiatore di Sara. Gianluca Tornese dopo tre anni torna a Uomini e Donne per trovare lamore. A distanza di tre anni dalla sua prima esperienza a Uomini e Donne, Gianluca Tornese ha deciso di scendere ancora una volta le famose scale per corteggiare Sara a Fifella. Il talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 va in onda da lunedì a venerdì alle 14.45. In passato ha corteggiato la bellissima Valentina Dallari, ma nonostante sia arrivato fino al giorno della scelta, Valentina ha scelto Andrea Melchiorre. Durante il suo percorso a Uomini e Donne Gianluca ha mostrato un carattere molto dolce e romantico. A quanto pare, però, questo non è bastato a fare breccia nel cuore della Dallari. L'ex corteggiatore, dopo la delusione ha deciso di concedersi una nuova opportunità televisiva nel tentativo di trovare stavolta l'amore vero. Gianluca si definisce un ragazzo molto semplice e timido. Lui stesso ha ammesso di aver bisogno di tempo per aprirsi e dimostrare che persona è realmente. Gianluca tornese in cerca di una donna seria, ma capace di farlo ridere ed essere felice. Poco dopo la scelta Gianluca aveva manifestato il suo pensiero sull'amore, dicendo che al giorno d'oggi bisogna avere fortuna dal momento che non è semplice riuscire a trovare l'amore vero come succedeva in passato. Luca non sembra avere una donna ideale, però più volte ha precisato che desidera trovare una ragazza seria. L'ex corteggiatore spera di trovare una donna allegra, che sappia stare allo scherzo, ma soprattutto che sia in grado di farlo ridere. Potrebbe essere questa la volta buona per l'ex corteggiatore di innamorarsi ed uscire dal talk show con l'amore della sua vita.